Buon pomeriggio a Daniele Diaco, consigliere del Movimento 5 Stelle in Campidoglio e presidente della commissione Ambiente. Salve, salve, buongiorno e grazie ancora dell'invito, sempre un piacere. Allora, presidente, intanto. Partiamo dall'iniziativa che avete preso in commissione e poi io gli riporto anche una mattinata in cui abbiamo parlato molto di topi nella città di Roma e quindi anche dell'emergenza. Ma prima una iniziativa che la commissione ha preso, cioè questo protocollo d'intesa tra il Campidoglio e le forze dell'ordine per andare a controllare le discariche, impedire i roghi che sono una delle grandi emergenze ambientali di questa città. Certo, no assolutamente. Noi abbiamo convocato con emergenza una commissione ad hoc sul tema dei rifiuti tossici e anche terra dei fuochi. Noi l'abbiamo convocata proprio con questo nome per sollevare l'importanza di questo tema, di questa criticità che va avanti a lungo nella nostra città. Chiaro è un, un tema forte, un nome forte, però insomma eh, dobbiamo attuare tutte le azioni possibili e chiaramente immaginabili per portare sia l'attenzione a questo tema ma eh, mettere a regime tutte le azioni che, che vadano alla risoluzione di, questo, di questa enorme situazione che ormai comunque sta creando un'emergenza possiamo dire anche nazionale insomma, ecco. è chiaro che noi eh, durante la commissione abbiamo voluto eh, innanzitutto trattare il tema con i comitati e con l'ufficio del dipartimento ambiente per avere delle informazioni attuali e anche un indirizzo specifico e chiaro per eh, appunto arrivare a una risoluzione definitiva intanto abbiamo eh, pensato, ragionato eh, chiaramente eh, che è il caso di istituire una tax force, un tavolo di lavoro ad hoc con il gabinetto del sindaco eh, con gli organi competenti sia sul piano della sicurezza che sul piano eh, dell'amministrazione dell perciò coinvolgeremo tutti gli organi di sicurezza come appunto la polizia locale, come la, la SPE, come eh, le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia di Stato e anche le forze dell'ordine. Noi crediamo, siamo convinti che eh, innanzitutto un presidio fisso eh, armato è doveroso, perché il tema del, dei roghi tossici è un tema che diciamo deve essere eh, affrontato con, con durezza non è un tema molto semplice e blando e, provoca eh, un inquinamento atmosferico importante eh, dovuto alle emissioni di diossina di causato da questi eroghi tossici che di fatto sono dei piccoli dei micro nel tessuto romano, inoltre dobbiamo bloccare il traffico illecito di rifiuti perché come sappiamo in, chiaramente anche nei campi Roma eh, diciamo, solitamente avvengono questi oggetti ehm, questi tossici che di fatto poi vanno a causare un, un inquinamento, un impatto ambientale notevole, perciò vengono eh, incendiati dei copertoni, eh, dei, dei materassi, anche per il recupero del ferro. Eh, noi abbiamo diciamo, sollevato il problema eh, sulle aree in questo momento critiche che sono eh, la barbuda, lunghezzina, salone ma ce ne sono tante altre perché è un fenomeno che purtroppo riguarda un po tutto il tessuto romano. Eh, cosa succede ora? Con, la, diciamo, con questo protocollo eh, oltre a sollevare il problema eh, sarà poi concreto un intervento per ridurre il rischio di questi roghi? perché poi lì bisogna intervenire Ma eh, sui campi, noi dobbiamo, no? No, noi abbiamo, si incrocia eh, con il tema anche dei campi nomadi, come giustamente venivano anche ricordate alcune, alcune localizzazioni, no? Sì, assolutamente, diciamo che comunque un lavoro che deve essere fatto congiuntamente anche con le politiche sociali, perché eh, noi adesso tratteremo una, una delibera sul superamento dei di campi rom e eh, allora è chiaro che è un tema che insomma che deve essere affrontato su più parti, sia sul piano sociale che sul piano della sicurezza ma anche e soprattutto sul piano ambientale. Io chiaramente mi occupo di ambiente, perciò certo. il mio tema è la salute dei cittadini su tematiche ambientali ed è chiaro che eh, quando si parla di roghi tossici dobbiamo innanzitutto pensare anche alla salute, eh, anche alla legalità, perciò intanto una tracciabilità. Eh, dei, dei rifiuti che vengono trasportati nella nostra città bisogna, bisogna che anche la polizia locale inizi a sanzionare duramente bisogna aumentare le sanzioni in questi casi perché quando non abbiamo una bolla d'accompagno o comunque eh, manca poi alla fine di fatto il controllo effettivo su, sul, sui rifiuti o comunque sul traffico di rifiuti è chiaro che poi alla fine vengono, si innescano situazioni eh, critiche di questo genere Perciò, intanto, eh, dei presidi di sicurezza armata insomma eh, è, è doveroso perché ripeto è un tema che deve essere affrontato con durezza e anche un controllo sulla tracciabilità del rifiuto che viene trasportato perciò noi dobbiamo adesso innanzitutto eh, porre fine al traffico di rifiuti a Roma che eh, è stato un fenomeno che poi è collegato alla terra dei fuochi e ai rubi tossici ecco, perciò dobbiamo agire su, su più fronti Senta Presidente, approfitto del collegamento con lei, noi oggi stiamo trattando con il nostro inviato anche poi tante telefonate, l'emergenza Topi, poi si è aggiunta l'emergenza Gabbiani, no? Che anche qui richiama tante questioni che riguardano la pulizia della città, riguardano ovviamente anche le modalità con cui si contrasta la diffusione, il proliferare eh, di questi animali perché poi ci sono anche delle sensibilità eh... Che cosa si può fare? Avete cominciato ad affrontare la questione, c'è cioè questo imprenditore che sta sperimentando e pronto insomma ha sperimentato anche in altre città eh, delle modalità di derratizzazioni diverse da quelle tradizionali usate in passato no? e potrebbe rappresentare una soluzione. Come, come vi attrezzate a far fronte a questa emergenza? Allora intanto eh, dovrei smentire la notizia che è avvenuta ieri sulla, sulla stampa io ho letto di sì. questo personaggio diciamo sì. Sì. Ehm, di questo sott'uomo che dovrebbe poi insomma ehm, intervenire la su, polpetta alla vaccinara, no? Che potrebbe... su, <ride> su delle a Roma no, non è così, Noi, e diciamo che collaboriamo con ehm, eh, con AMA insomma AMA che chiaramente si occuperà di questo la nostra municipalizzata perciò è il comune direttamente che opera per le, per le direttizzazioni noi come comune di Roma insomma, introdurremo adesso anche dei metodi non cruenti non invasivi perché sappiamo insomma, che le esche poi di fatto ehm, come dire, non risolvono eh, a monte il problema. Noi eh, dobbiamo sal salvaguardare il nostro habitat e la nostra biodiversità a Roma. Eh, stiamo chiaramente pensando di poter usare dei metodi mh, come i dissuasori acustici, per esempio, che vengono usati per, le, per gli storni, come lei diceva, anche dei gabbiani. Noi, per esempio, per gli storni eh, abbiamo ipotizzato che è il miglior strumento possibile per eh, la risoluzione del problema, ma anche per... Eh, Diciamo, adottare uno strumento che sia di impatto ambientale zero, anche non corrento verso gli animali appunto, è il dissosore acustico. Noi sulle veratizzazioni ehm, opereremo in questo modo, in modo diciamo, ehm, come dire, anche sostenibile per, per certi versi. E stiamo, comunque abbiamo affrontato il tema anche in commissione perché insomma anche per quanto riguarda i fondi abbiamo, abbiamo fatto chiarezza all'interno dell'amministrazione perciò avremo i fondi per intervenire su tutto il territorio romano con una strumentazione sicuramente eh, moderna questo è importante faremo anche eh, delle georeferenzazioni vedremo effettivamente eh, quali sono le zone eh, più colpite ma noi sappiamo che il problema comunque per i rovi è un problema che poi alla fine proviene da, dai rifiuti perciò quando risolveremo il la, la problematica dei rifiuti eh, su, su Roma in modo definitivo, anche l'emergenza topi non, non ci sarà più, c'è sempre una causa. Ecco. Eh, questo, questo è importante dirlo, insomma, ecco, che l'impestazione di topi avviene quando c'è un inquinamento ambientale, quando c'è una mancanza di pulizia delle strade, questa è la, è la causa primaria. Noi vogliamo risolverla in questo modo che mi sembra il modo più sostenibile e efficiente per, per la popolazione romana. Grazie al presidente della commissione ambiente in Campidoglio, Daniele grazie Diaco, a grazie e grazie a risentirci sempre. presto. Buon lavoro. È sempre un piacere, sulla terra dei fuochi vi aggiorneremo quando volete. È fondamentale, beh, perché in tanti grazie, è fondamentale tenere l'attenzione alta. Grazie, buon lavoro.